Carissimi amici e amiche, bentornati dopo un pochino di, di tempo e un po' di pausa a questo ciclo di catechesi sui Novissimi eh, che questa puntata cade nel mercoledì delle Ceneri una giornata bellissima anche se di carattere penitenziale perché ci proietta già ehm, in questo tempo di straordinarissima grazia quale quello della quaresima E anche se è un po' fuori tema, invito tutti coloro che stanno seguendo la diretta o che ascolteranno entro questi giorni questa puntata di gettarsi alla grande dentro questo tempo di grazia per trarne il massimo frutto possibile, perché questo è veramente un tempo eccezionale, ecco, affidato alla nostra responsabilità per la nostra conversione e santificazione. Noi ci siamo appunto lasciati con la prima puntata dedicata al limbo, quindi alla posizione un po' del problema, e a vedere quali sono, diciamo così, le problematiche in gioco connesse a questo tema, che come abbiamo già detto e visto, a differenza degli altri, diciamo così, tre, chiamiamoli in questo modo, luoghi ultraterreni, quindi inferno, paradiso e purgatorio, non gode come, come loro di una definizione eh, dogmatica, eh, definitiva e vincolante. Quindi mentre se una persona nega che esiste l'inferno, il purgatorio e il paradiso non è in comunione con la fede divina e cattolica e, no, non essendo il limbo, il limbo tecnicamente un dogma di fede, ma come vedremo alla luce di quello che stiamo eh, esaminando, lo si dovrà definire come dottrina comune nella tradizione della Chiesa è anche abbastanza pesantuccia perché è acclarata da alcune eh, definizioni abbastanza forti, il che significa che chi nega una dottrina comune eh, incorre in quello che si chiama tecnicamente eh, il pericolo che, che non è un pericolo cioè re, realmente è questa cosa si chiama la dottrina temeraria la dottrina temeraria è quella che e formula una proposizione di fede in contrasto con ciò che dalla maggior parte degli autori e anche presi interventi magisteriali nel corso della storia è stato ritenuto e creduto. Ora, che il limbo non esista sono eh, asserzioni che sono state formulate anche con una certa autorevolezza, ma negli ultimi 30-40 anni, 50 forse, ma... Prima nessuno aveva mai messo in dubbio, lo vedremo, c'è addirittura nel Catechismo di San Pio X, <ride> l'esistenza eh, di, di questa condizione. Ecco, questo perché sia chiaro, insomma, così ci riagganciamo, perché prima primo che stavamo facendo, dopo aver visto nella saga scrittura eh, l'esistenza dello sciol, aver distinto il limbo dei santi padri dal cosiddetto limbo dei bambini, abbiamo cominciato a vedere i documenti magisteriali che, ricordo, sono in totale 5 per quanto riguarda concili e affermazioni di papi avremo due concili che tra l'altro abbiamo già visti che sono Lione II e Firenze e tre papi Innocenzo III che abbiamo visto la volta scorsa abbiamo chiuso la puntata con l'analisi della sua lettera a Imberto di Arl, Giovanni XXII che vedremo oggi sì certamente e Pio VI Pio VI tra l'altro è un... veramente sti papi che si chiamano Pio perché <ride> Pio VI è, è un altro papa santo anche se non canonizzato. Io nella, nella settimana degli esercizi della scorsa settimana ho avuto modo di conoscere, ce li ha, eh, ce li ha rivolti il predicatore, alcune eh, ehm, aspirazioni ed effusioni di amore e slanci di amore a Dio. Scritti da Papa Pio VI che sono veramente bellissimi, eh, quando esce dal cuore una roba del genere, eh, chi li ha scritti certamente eh, difficilmente può essere annoverato tra i grandi peccatori, insomma, no? altrimenti non gli uscirebbero fuori dal cuore cose così belle. Allora, andiamo a vedere il Concilio di Lione II, quello lo dico sempre, ogni volta che lo critico, quello che, che, che lo cito, eh, scusate. A questo consiglio avrebbero potuto partecipare San Tommaso da Quino e San Bonaventura da Bagnoreggio, quindi due mostri sacri ovviamente della, non solo della teologia medievale, ma della teologia in assoluto, perché sono, tra, sono due dottori veramente impressionanti. Anche se, evidentemente, poi San Tommaso da Quino ha avuto fa, fa, fama e sorte molto più risonante e molto più eh, di, diffusa di, di San Bonaventura. Eh che peraltro però sì, si conoscevano e si stimavano l'uno con l'altro, anche perché tutti e due insegnavano alla, alla Sorbona di, di Parigi, al, a, a, a, al luogo che era il centro dell'intelligenza ecco, della teologia medievale, e tutti e due sono morti andando al concilio, al concilio di Lione, quindi eh, rimane questa, questa, questa, questa, questa cosa, no, quanti, sapete quante volte ci ho pensato, io, ma se fossero andati anche loro, ma che sarebbe uscito fuori da sto concilio? Ecco, non c'erano e quindi ci accontentiamo di quello che è uscito fuori, che va bene lo stesso, no? Allora, riguardo il nostro tema, il concilio di Lione ha un'affermazione, si trova nel al numero 858, di questo tenore. È una molto breve, però molto esplicita. Ah, è meglio leggere da un pochino prima perché altrimenti non, non si capisce, no? Perché leggiamo dall'856 che è appunto il paragrafo dedicato alla sorte dei defunti e dice così se coloro che fanno sinceramente penitenza sono deceduti nella carità prima di aver pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse. Questo l'abbiamo già letto, se ricorderete, a proposito del purgatorio, però dobbiamo per forza di nuovo recitarlo. Le loro anime sono purificate dopo la morte, così come ha chiaramente esposto frate Giovanni con pene che lavano e purificano o e a sollevarli da pene di tal genere giovano loro i suffragi dei fedeli viventi, vale a dire i sacrifici, delle messe, le preghiere, le elemosine e gli altri esercizi di pietà che sono soliti farsi, secondo le indicazioni della Chiesa, da dei fedeli a vantaggio di altri fedeli. Quindi Quelli che, attenzione, così into, rimaniamo in tema penitenziale, no? coloro che fanno sinceramente penitenza, i peccatori che si pentono e muoiono nella carità, ma ancora non hanno purificato sufficientemente la loro anima. Questi vanno in purgatorio e possono essere aiutati dai suffragi, questo detto in, in due parole. Le anime poi di coloro che dopo aver ricevuto il santo battesimo non sono mai in corse mai nessuna macchia di peccato e anche quelle che dopo aver contratto la macchia del peccato, secondo quello che è stato detto sopra, sono state purificate sia quando erano ancora nei, nei loro corpi sia quando di questi sono, erano state spogliate, subito sono accolte in cielo. Quindi chi ci va in cielo, i bambini battezzati prima che possano compiere peccati, oppure coloro che pur stanno in grazia però con le penitenze fatte in vita, ecco perché Santa e Buona Quaresima a tutti. Eh, hanno espiato, quindi si sono, purificati, si sono sufficientemente purificati delle colpe, oppure quelli che vengono purificati dopo la morte, quindi quelli che passano in purgatorio. Sappiamo bene che il senso della penitenza cristiana è anche espiatorio e purificatorio. Amici cari, leviamoci dalla testa, io queste cose ve le dico perché li voglio bene, anche se può sembrare un discorso alle orecchie sgradevole. Non si va in paradiso se si è macchiati anche della minima imperfezione involontaria non espiata. Non si può stare al cospetto di Dio in questo modo. Non è proprio possibile. E quindi abbiamo due possibilità, o darci da fare qui con le penitenze volontarie, volontà significa sia quelle liberamente scelte da noi, ecco perché c'è la quaresima ogni anno, in ogni anno, ogni quaresima che facciamo noi dovremmo affinare un pochino di, di armi e quindi come dei guerrieri ben, ben, ben attrezzati, no? sapete che piano piano ci andiamo a, a formare il nostro arsenale. arsenale, perché noi stiamo in guerra contro, contro i diavoli e anche perché abbiamo molto lavoro da fare eh, per la gloria di Dio e anche per la purificazione dei nostri cuori e ci vogliono le armi. E uno non c'ha tutti quanti quei soldi per comprarsene tutti insieme. Quindi a ogni quaresima si compra qualche altra arma. Adesso usiamo il linguaggio militare, no? Prima ti compri un po' di pistole, poi ti compri un po' di fucili, poi un po' di carabine, poi un po' di fucili a canne mozze, poi un po' di kalashnikov, di mitragliatrici, poi ti compri un bazooka, poi ti compri un cannone, e poi ti compri anche un F-22, gli aerei che hanno gli americani, che, che sono terribili. E poi pure comprare la bomba atomica. Eh? Qui, più il nostro arsenale è fornito, il meglio è. Cioè, certamente il rifornimento non lo fa nessuno al posto tuo. Sei tu che lo fai. Eh, se c'hai voglia e se c'hai, a mio avviso, quel minimo di buonsenso che suggerisce di fare dei buoni rifornimenti. Altrimenti in paradiso non ci andiamo, non per direttissima. Andremo in Purgatorio, lo ribadiamo, dove si soffre di più, molto di più, per molto più tempo, perché la minima delle pene del Purgatorio, facciamo ripasso, è superiore alla massima delle pene che possiamo avere in questa terra. E il tempo che scorre in Purgatorio è infinitamente lento rispetto al nostro. Per chi conosce Teneramata stiamo su frequenze... Presumibilmente li stanno su frequenze molto, molto più basse rispetto al nostro secondo che scorre. Quindi, le testimonianze di chi è stato eh, di, di, di, che vengono dal purgatorio dicono di che persone che erano state 2, 3, 4 ore in purgatorio si lamentavano come se ci stessero da una vita. E quando qualcuno gli disse: Ma sei morto da cinque ore, che te stai già a "5 Cinque ore risponde, Ma a me mi sembrano 50 anni comprendiamole queste cose io le dico eh, così come le ho ricevute <ride> per il vostro bene cioè eh, come spiego dico tante volte a me piacerebbe molto poter dire tranquilli non vi preoccupate cioè adesso per carità in grazia di dio va bene ma una volta che uno sta in grazia di dio non si deve preoccupare perché il resto non serve ah, io sarei la persona più felice del mondo di, di poter dire una cosa di questo genere no sarei sicuramente anche un po più simpatico e... E certamente mi farebbe un pochino più piacere perché saprei di non dare, come dire, eh, umanamente parlando, brutte notizie, ma siccome così non è, eh, io sarei un pessimo sacerdote se dicessi altro rispetto a quello che sto dicendo, e anziché aiutare le anime le porterei eh, in braccio a dolori inauditi che poi, quando se ne stanno purgatorio, non credo che un purgatore si possano mandare gli accidenti, però qualche cosa insomma dice, eh, certo che ho dato retta a quello, era meglio che davo retta a qualcun altro, no? Ecco allora, quindi questo è il secondo step. Terzo step, le anime che è quello che ci interessa più da vicino: le anime di coloro che muoiono in peccato mortale, attenzione o con il solo peccato originale. Subito discendono all'inferno, anche se punite, questa è la frase, con pene differenti. Allora, penso che ci siamo già detti nella puntata precedente che nella saga Scrittura inferi e inferno a volte sono sinonimi, a volte sono distinti. Cioè a volte si usano scambievolmente, come in questo caso qui con, con inferno, Designa sia quello che si chiama tecnicamente l'inferno dei dannati, sia quello che la Sacra Scrittura chiama lo Sceolo, ossia il regno dei morti, che non è l'inferno dei dannati. Quindi, vanno all'inferno per essere puniti con pene diverse. Quali sarebbero queste pene diverse? Vedremo che, intende... qui, qui parla di bambini battezzati, eh? No, non scusate, di bambini non battezzati chi muore con il peccato mortale e questi sicuramente si dannano e chi muore invece con il peccato originale possibile la dannazione eterna quindi supplizi eterni per un bambino non battezzato non è assolutamente possibile ripugna anche alla retta ragione perché una retribuzione quale i tormenti è dovuta a chi se la merita. ma Una persona che non ha fatto nessun peccato non si merita i tormenti eterni. Quindi quali sarebbero queste pene diverse? Ora, siccome all'inferno, ricorderemo, ci sono due pene. La pena del danno, che c'è anche in purgatorio per la verità, cioè la privazione della visione di Dio, la visione beatifica, e la pena del senso cioè dei tormenti che nell'inferno sono retributivi, quindi sono ciò che ti sei meritato per giustizia e a cui dalla divina giustizia è consentito ai demoni di tormentarti, non più di quanto ti sei meritato. Nel purgatorio queste pene sono non retributive ma purificatorie, quindi servono semplicemente non a darti quello che ti sei meritato per tutta l'eternità ma a purificarti scrostarti pagare anche i debiti con la, con, con la divina giustizia stando tu in grazia per poter accedere alla visione beatifica quindi quali sarebbero queste pene diverse se le pene sono due del danno e del senso è un bambino non battezzato non merita la pena del senso, perché non può soffrire i tormenti per cose che non, che non si merita. Ergo, quali sarebbero queste pene diverse di queste due situazioni? Che in una ci stanno la, la pena del danno e la pena del senso, e nell'altra c'è solo la pena del danno. Che cos'è la pena del danno? La pena del danno è la privazione della visione di Dio, che è esattamente ciò che costituisce il quid, del limbo. Non esistono altri posti di questo genere, o meglio, ne esiste uno che gli assomiglia e che è quello che chiamano, mi ricordo se l'abbiamo parlato quando, credo di sì, spero di sì, quando eh, abbiamo parlato del purgatorio, che è il cosiddetto prato fiorito, oppure l'anticamera del paradiso, cioè il passo più alto del purgatorio, quindi quando si è, è, si è giunti al, quasi al termine del processo di, di purificazione quando finiscono le pene del senso e rimane soltanto la pena del danno, quindi l'arroventamento del desiderio di quest'anima già purificata che comincia a slanciarsi in tutto quanto il desiderio di vedere Dio, ma ancora non può godere della visione beatifica. Questo somiglia un pochino al limbo. Con la differenza però, attenzione, che le anime del limbo non ci hanno avuto giudizio particolare come l'anima del purgatorio. E quindi, non avendo avuto il giudizio particolare, eh, non sanno quello che si perdono con la visione beatifica, cioè non, non hanno neanche idea come invece eh, l'anima che eh, comunque passa per il giudizio particolare, un'idea se la fa. I dannati se la sono fatta un'idea di quello che si sono persi, non perfetta perché se, se avessero avuto una visione beatifica non sarebbero dannati ma quel tanto che basta per disperarsi per tutta l'eternità per quello che si sono persi e che intuiscono essere una cosa molto grande a differenza di noi che non abbiamo nessuna idea adeguata ordinariamente a meno che non diventiamo uomini di profonda spiritualità e preghiera di quello che ci si perde non avendo Dio, noi quindi, questa espressione punite con pene differenti è, ha bisogno di una spiegazione. Inferno e limbo è la spiegazione evidentemente più immediata e ragionevole dinanzi a questo tipo di formulazione. Andiamo a vedere Giovanni XXII, una lettera agli Armeni, Denzinger 926. Anche qui è una variante sul tema, eh? quindi. però aggiunge qualcosa rispetto a quello che ha detto il concilio di Lione. Ascoltate bene. La Chiesa Romana insegna, leggo dal 925, quindi sempre dal, dal paragrafo precedente. In verità le anime di coloro che dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo non sono cadute assolutamente in alcuna macchia di peccato e anche quelle che dopo aver contratto una macchia di peccato si sono purificate, sia mentre erano nei corpi, sia dopo essere uscite da essi, sono subito accolte in cielo. Lo sappiamo già. Attenzione. Le anime invece di coloro che muoiono in peccato mortale, o con il solo peccato originale, attenzione, discendono subito all'inferno per essere tuttavia punite, con diverse pene, e audite, audite, in diversi luoghi. Tuck. Ecco lo step in più, non solo diverse pene, diversi luoghi, quindi già così si capisce che l'inferno utilizza, è, è utilizzato in non ipso facto come designante l'inferno dei, dei dannati, ma la condizione appunto del regno dei morti che poi si diversifica in, due, in diversi luoghi, quali? Quello dove stanno i battezzati, i non battezzati e quelli dove stanno i peccatori mortali. I peccatori mortali stanno all'inferno: qual è l'altro luogo dove stanno i bambini non battezzati? La tradizione della Chiesa nel corso della storia l'ha chiamato Limbo. Ancora, Concilio di Firenze, siamo balziamo al 1439, o oh, il Concilio di Roma nel 1274 la lettera di Giovanni XXII agli armeni del 1321. Qui facciamo un altro piccolo step di un altro centinaio di anni, qui quando si, si chiacchiera si va avanti, quando si parla del passato si fanno i salti a centinaia di anni di come se niente fosse, però, e, e andiamo a vedere ci cosa dice, eh, ci mancava soltanto che da vicino comincia a vederci poco, che cosa dice il Consiglio di, il Consiglio, il Consiglio di Firenze al numero 1306. Anche qui è bene cominciare a leggere un pochino prima, anche se vedremo che si tratta di formulazioni analoghe a quelle che abbiamo già visto. Dal 1304, cioè la sorte dei defunti, anche qui. Tenete presente, l'ho già accennato, che sia il Consiglio di Leone che il Consiglio di Firenze. Hanno come obiettivo principale e dichiarato quello di tentare la riconciliazione tra la Chiesa latina e la Chiesa orientale ortodossa scismatica. Evidentemente, non ci vuole tanto a capirlo perché siamo ancora divisi, quindi entrambi i concili hanno fallito in questo tentativo. Inoltre, attenzione qui, eh, però, qui c'è un qualcosa che, tutto quello che, che viene detto in questo capitolo dedicato alla sorte dei, dei, dei, dei, dei defunti eh, sta sotto un'espressione eh, pesante, perché il concilio dice inoltre definiamo, definiamo eh, eh, è qualcosa di, di più significativo. Definiamo un'espressione tecnica quando si vuole, appunto, definire qualche volontà, qualche, scusate, verità di fede. Allora, definiamo che le anime dei veri penitenti, morti nell'amore di Dio, prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso, sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio. Poi le anime dei veri penitenti, eh, non di quelli che fanno... Che fanno finta, o che scherzano, i veri penitenti. Sentite che belli, sempre per rientrare nel tema quaresimale: eh. meglio così, eh, sono purificati dopo la morte con le pene del purgatorio e riceveranno un sollievo da queste pene mediante suffragi dei fedeli viventi. Come il sacrificio della messa, le preghiere, le e le altre pratiche di pietà che vedete sono solite offrire per gli altri fedeli secondo le disposizioni della Chiesa. Poi, 1305, ci avviciniamo verso la nostra meta. <coughs> Quanto alle anime di coloro che dopo il battesimo non si sono macchiate di nessuna colpa e anche riguardo a quelle che dopo aver commesso il peccato sono state purificate o in questa vita o dopo la morte, nel modo sopra e si vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio, uno e trino, come egli è, ma alcuni in modo più perfetto di altri, a seconda della diversità dei meriti. Ricorderete che questo brano l'abbiamo ben commentato, evidenziando... Con attenzione quando abbiamo la parola del paradiso non tutte allo stesso modo ma alcune in modo più perfetto di altre a seconda delle diversità dei meriti uno dei motivi per fare penitenza in questa terra è anche che le penitenze che facciamo qui sono meritorie non sono soltanto espiatorie e purificatorie ma in quanto volontariamente abbracciate quindi in quanto atti della virtù della penitenza che è una virtù cristiana molto importante le anime dei veri penitenti essere penitenti è una virtù eh? questo è un tempo per eh, esercitarla o per acquisirla quindi questo perché ci sono dei gradi di gloria differenti i parli di non stanno tutti allo stesso grado non stanno tutti nello stesso modo. E davanti a Dio non ci sono preferenze di persone, non ci sono figli dell'oca bianca. Contano solo i meriti acquisiti. Piace o non piace, in paradiso vige la meritocrazia. Tu avrai esattamente quello che ti sei meritato, sia in bene, gradi di gloria, che in male. Gravità e intensità dei tormenti sofferti a causa di Dio della malvagità dei demoni, e su questo Dio è rigorosissimo, eh? non ti dice sacchi la bocca, andare a mescolare le carte, la misericordia è un'altra cosa, e non nega la giustizia, ci cammina insieme, ringraziamo Dio che ci sta la misericordia, se no tutti dannati, ma il fatto che non siamo tutti dannati e quindi il Signore perdona il peccatore pentito non significa che non esiga giustizia e né tantomeno che il merito della persona non abbia solo alcun valore. Siccome sono misericordioso io prendo il peccatore e una persona che ha vissuto per 80 anni in grado di credere virtù e metto allo stesso piano. Allora che cosa le ha vissuto a fare quello di 80 anni di, di, di virtù, no? Ora, quello che ci interessa a noi, invece le anime di quelle che muoiono in stato di peccato mortale attuale, bello, eh? O con il solo peccato originale, scendono immediatamente nell'inferno, di nuovo per essere punite con pene diverse frase leggermente diversa dal concilio di, di Lione che dice pene differenti, pene diverse o differenti, c'è poca differenza, <ride> ecco, perdonatemi il giro di, di, di parole. Quindi ritorna la differenziazione delle pene per i peccatori che muoiono in stato di peccato mortale attuale, cioè fatto con l'atto, e quelli che muoiono soltanto con il peccato originale. E quindi arriviamo infine a Pio VI, qui facciamo un balzo di molti secoli, eh, perché andiamo a ben tre secoli e mezzo oltre, nel 1794, la famosa condanna delle proposizioni del sinodo eretico di Pistoia, perché sinodi eretici si sono stati nel corso della storia della Chiesa. Eh. Ecco Allora, nella Costituzione Autorem Fidei, dedicata appunto alla condanna di queste proposizioni eretiche di questo, Pseudo Sinodo, ecco di questa combriccola di eresiarchi che fu, dice questo: c'è proprio un paragrafo dedicato, si titola così: La pena per coloro che muoiono con il solo peccato originale, a questa volta proprio specifica. La dottrina che rigetta come favola pelagiana, sto citando è leggendo, quel luogo degli inferi che i fedeli ovunque chiamano con il nome di limbo dei bambini, nel quale le anime di coloro che sono morti con il suo peccato originale sono punite con la pena della privazione del fuoco, come se in questo modo coloro che escludono la pena del fuoco introducessero quel luogo, che è stato intermedio privo di colpa e di pena fra il regno di Dio e la dannazione eterna di cui favoleggiavano i pelagiani, è falsa, temeraria, vedete, offensiva per le scuole cattoliche. Questo non è che è stato abrogato nel corso della storia, perché tutti quelli che oggi negano il limbo incorrono in questa censura. Stanno insegnando una dottrina definita falsa da un Papa. Ok? Falsa vuol dire non vera. Temeraria perché osa sfidare secoli di tradizione e offensiva per le scuole cattoliche. Poi uno si regoli di conseguenza e faccia quello che crede. Quindi rigettare come favola pelagiana, quindi favola inventata da, da Pelagio, grande eresia, eresiarca, quello che negava la necessità della grazia per diventare santi, ma ecco, che bastava la buona volontà e fare delle grandi buone opere senza la grazia di Dio e stop. No? Quindi sono punite con la pena della privazione senza la pena del fuoco. Qui cominciamo a stabilire un po' perché l'inferno dei dannati sappiamo, ha ah, il fuoco dell'inferno, lo diciamo tutti i giorni nel Rosario quando facciamo l'invocazione di Fatima, più i tormenti dell'inferno. Quindi c'è un luogo dove c'è la privazione di cosa, della visione beatifica, ma senza il fuoco. E che cosa sarebbe questo Stato? È uno Stato priva di colpa e priva di pena è uno stato fra il regno di Dio e la dannazione eterna eh, San Tommaso d'Aquino vedremo che definisce il limbo come un luogo dove si gode di una felicità naturale Non è che stanno, non, le anime del limbo non è che stanno eh, come dire eh, dannate perché loro non sanno quello che si perdono quindi non patendo nessuna pena sensibile ma godendo semplicemente di una felicità proporzionata stanno discretamente non è che stanno male ecco perché viene chiamato uno stato intermedio tra il regno di Dio il paradiso e la dannazione perché è uno stato intermedio perché i dannati sono dannati i beati sono beati le anime purganti non è uno stato intermedio perché le anime purganti sono candidate al paradiso d'accordo? quindi sono dei beati potenziali al momento ma uno stato intermedio dove non vedo Dio ma non vedo i diavoli non godo Dio ma non soffro i tormenti, non c'è al di fuori del limbo. E chi la definisce favola, quindi cosa da non credere se è una favola, incorre in una dottrina, ripeto, falsa, temeraria, offensiva per, per, per le scuole cattoliche. Quindi qui c'è una certa disinvoltura, c'è una certa disinvoltura con cui in età moderna è inevitabile. Questo sia un atteggiamento che si può bollare come modernista, e questi prendono e, e se ne infischiano, cioè, non è che siccome il concilio di Firenze è stato fatto nel 1439 uno dei 21 concili ecumenici, detta questa cosa, è stato fatto nel 1439 adesso le cose sono cambiate. Ma di cosa? La fede, amici miei, non cambia. E queste cose oggi bisogna dire, non sto alzando la voce adesso, ma con una certa perentorietà, la fede non cambia. Se qualcuno pensa di poter cambiare la fede, per carità c'è libertà di, di pensiero, non c'è possibilità di costringere nessuno, ma se qualcuno pensa di poter cambiare la fede, ha sbagliato, ha sbagliato domicilio, cioè nella Chiesa Cattolica questo pensiero non c'è. La fede non cambia, la fede viene nel corso del tempo compresa sempre meglio. La fede eventualmente, come dire, si, si amplia, nel senso che si, si va strutturando sempre meglio attraverso la formulazione di nuove definizioni di fede, di nuovi dogmi, questo sì. Ma una cosa che era ritenuta vera in passato non diventa falsa a un certo punto. E viceversa. questo vale specialmente per, per, per alcune idee, il sesto comandamento non è diventato obsoleto perché c'è stata la, la, la, la rivoluzione sessuale del 68, e quindi cominciamo prima con la tolleranza dei, dei, dei, dei rapporti prematrimoniali, poi con la tolleranza degli atti impuri e solitari, poi tolleriamo le convivenze, poi tolleriamo i divorziati e gli sposati, e adesso tolleriamo tutto quanto il mondo omosessuale, LGBT, QFZ e tutte le cose che dicono, Oh! E mi tocca dire queste cose perché si sentono delle corbellerie, del, de, de, de, delle castronerie, delle mostruosità uscire da bocche di chi ha la pienezza del sacerdozio. Non solo da preti, sai se i preti, ogni tanto qualche prete che, che, che, che non c'è tutto col cervello, stato... no no ma pure da chi sta più in alto dei, dei, dei preti. tradendo la missione che gli è stata affidata e come dire, eh, utilizzando l'autorità e l'autorevolezza che hanno ricevuto per il fine opposto a quello per cui l'hanno ricevuto, perché loro sono stati costituiti vescovi, per difendere e diffondere il sacro deposito un fidei, non per alterarlo. Quindi senza la pena del fuoco qui si viene a, ad unire. No? Quindi andiamo a vedere, no? Pene diverse, luoghi diversi, niente pena del fuoco. E favole pelagiane chi nega queste cose. Cioè, meglio, scusate, chi definisce favole pelagiane queste cose incorre nella censura di falso, temerario e offensiva per le scuole cattoliche. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa, il Catechismo di San Pio X, qui con Pio VI, stavamo poco prima della rivoluzione francese, anzi non poco prima, poco dopo la rivoluzione francese, che è stata nel 1789, in piena epoca post-rivoluzionaria, con tutti quanti gli annessi e connessi, De Voltaire, Robespierre e Compagni. andiamo a vedere il Catechismo di San Pio X, come recepisce la tradizione della Chiesa. Domanda numero 115. Che cosa ci insegna il quinto articolo di Scesa all'Inferno? Vedete anche qui Gesù non è andato, andato nell'Inferno dei dannati. Il terzo giorno risuscitò da morte... Che ci insegna questo articolo? Il quinto articolo del credo, risposta, ci insegna che l'anima di Gesù Cristo separata che fu dal corpo andò al limbo dei santi padri, quindi questo è l'inferno in questa accezione generica, e che nel terzo giorno si une di nuovo al corpo suo per non separarsene mai più. Quindi l'anima visita gli inferi e porta negli inferi la bella notizia che la redenzione è compiuta. E quindi aspettate un attimo, che okay, al okay, momento della, della mia risurrezione si va tutto in paradiso. 116, che cosa si intende qui per inferno? Per inferno si intende qui, vedete, il limbo dei santi padri, cioè quel luogo dove erano trattenute le anime dei giusti, aspettando la redenzione di Cristo. Non abbiamo già parlato di questo, quindi vado veloce. Oh, e adesso qui 561, perché poi c'è anche il limbo dei bambini. Questo è il limbo dei santi padri. Quello a cui si fa riferimento nel simbolo apostolico, no? dice Saglif, il terzo giorno risuscitò la morte. Ma 561, quando si deve, quando si devono portare alla Chiesa i bambini perché siano battezzati? Risposte: i bambini si devono portare alla Chiesa perché siano battezzati il più presto possibile. Questo è il catechismo, è una delle due versioni del catechismo del del, di San Pio X, nell'altra, in quella del Catechismo della ottrina cristiana, si specifica non oltre il decimo giorno di vita. Anche qui adesso il Catechismo di San Pio X è stato sostituito dal nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, per carità. Ma siamo sicuri che una raccomandazione di questo genere contenuta in un catechismo della Chiesa scritto da un Papa Santo, possiamo mandarla nel dimenticatoio? Chi è che battezza i bambini? il più presto possibile oggi entro 10 giorni di vita alzi la mano vogliamo fare percentuale numero uno per mille io sarei contentissimo se ci fosse l'1 per mille credo che da quando sono arrivato qui nessuno ha battezzato i bambini entro i primi 10 giorni se non una o due coppie non ricordo bene di persone che ho formato personalmente io. Il resto non c'è assoluto Neanche tra i, tra i più vicini. Dice: Che fretta c'è? 562. Perché si deve avere tanta premura per far ricevere il battesimo ai bambini. E risposta. Si deve avere insomma, premura per far battesare i bambini. Perché sì, per la loro tenere età sono esposti a molti pericoli di morire. E non possono salvarsi senza il battesimo. Oibò! non possono salvarsi senza il battesimo. Ma noi ci crediamo ancora che non possono salvarsi senza il battesimo, che, come era il titolo della precedente puntata, chi non riasce, chi non nasce d'acqua e da spirito, non ci entra nel regno di Dio. Eh. Non ci entra. E ha voglia di dire, ma si possono salvare anche i non cattolici, purché facciano una vita secondo coscienza, eh che si possano salvare? Certo, a causa della mediazione della Chiesa, ma, ma quando? Cioè facciamo conto che ci sia un musulmano che non è a conoscenza della necessità di appartenere alla Chiesa per essere salvati, tutte quante le circostanze soggettive attenuanti, quindi che è un musulmano che fa una vita, come dire, onesta, buona, muore, non può andare all'inferno, ma secondo voi, ma quando ci andrà in paradiso? Cioè il giudizio particolare, quindi poi la sorte, di un non battezzato è uguale a quello di un battezzato? Io dicevo questa mattina durante un intervento a, a un emittente locale Lazio TV, noi dobbiamo far funzionare il cervello, eh. la catechesi, la teologia... Non è altro che l'applicazione del cervello, per quanto possibile, alle verità di fede. Stessa cosa il giudizio particolare di un battezzato o di un non battezzato. E se, formuliamo questa ipotesi, se, anche una persona buona, a parte il fatto che una persona per essere buona e per essere comunque decente fuori della fede divina e cattolica, degli aiuti dei sacramenti, della confessione, dell'Eucaristia ce ne vuole, ma supponiamo si possa dare qualche caso di questo genere quando ci andrà in paradiso? subito? come quei santi che sono già purificati subito sicuramente no penso che siamo tutti quanti d'accordo e... allora se il nostro signore gli farà fare di bene dunque tu sei morto così fatti un po' di purgatore e poi vai in paradiso sicuri? per questo la grazia non ce l'ha e il nome della gloria perfeziona il nome della grazia Allora, non si potrebbe fare come ipotesi, dato che l'ipotesi è che alla risurrezione della carne tutti i bambini che sono nel limbo vedranno Dio. Ma non sarà la stessa cosa per un non battezzato? Punto interrogativo. Qualunque cosa abbia fatto, sia in bene che in male. Pensiamo, pensiamoci. Io la risposta me la sono evidentemente data. Pensiamoci. Ancora, sempre il Catechismo in Pio decimo. Peccano dunque i padri e le madri che per la loro negligenza lasciano morire i loro figli senza battesimo o lo differiscono? Vediamo, stasera daremo qualche conoscenza nuova di qualche peccato mortale, come dicevo nell'Omelia di, di questa sera durante, durante le, le ceneri. Non durante le cresime durante le ceneri allora, sì, i padri e le madri che per la loro negligenza lasciano morire i figli senza battesimo peccano gravemente perché privano i loro figli dell'eterna vita attenzione e peccano pure gravemente col differirne a lungo il battesimo perché li espongono al pericolo di morire senza averlo ricevuto Cosa sta dicendo? Che chi ha battezzato un figlio a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi si deve confessare. Peccano gravemente. Non è un peccatuccio. Non è, non è niente. No, no, peccano gravemente. Chi te l'ha detto che Dio non voglia? Ma chi te l'ha detto che tu esci con la macchina e tuo figlio di due mesi, fai un incidente e quello muore? Chi te l'ha detto? C'è qualche assicurazione per questo, per questo fatto? C'è qualche filo diretto con, eh, con il Padre Eterno? Chi te l'ha detto? Che all'improvviso un, un ragazzino non si ammala di qualche malattia strana, di quella che prendono e se ne mora quattro mesi. Non abbiamo la garanzia. E quindi, potendo fare un battesimo dopo una settimana, e tu lo fai liberamente, nessuno ti ha obbligato. Io mi parlo che ho sempre detto, se battezzate il figlio entro i primi dieci giorni di vita, vi dispenso pure dall'incontrino che si fa per, per la preparazione, che tanto lo si può fare in un altro momento. E tanto non si, già, già, già se una persona fa questo, denota una maturità di fede, e di animo, che rende del tutto superfluo l'incontro di preparazione al battesimo per quanto mi riguarda, che ce va a fa ed è superfluo anche perché chi questa sensibilità non ce l'ha, perché né un incontro, né due, né tre, né quattro, né cinque, né dieci, come fanno in certe diocesi, cambia la capoccia di chi va a fare il battesimo tanto perché lo deve fare, perché è a tradizione, perché così facciamo il pranzo al ristorante, e da bravi italiani tutto quanto è buono per farsi una magnata, no? Ecco, perché questo è, è, è per molti italiani, in carità, è una cosa anche che simpatica in altre circostanze, però su queste cose un pochino serie un po' meno, no? Quindi ci sta da confessarsi, prossima confessione, di chi ha battezzato i figli a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi, e se vi ride in faccia il confessore, dice, tu mi ridi in faccia, io però... Al numero 563 del Catechismo Maggiore di San Pio X, sto citando questo in questa, in questa, in que, in questa sede, quindi non la forma ridotta del Catechismo della Dottrina Cristiana, dove c'è quella raccomandazione dei dieci giorni che vi ho detto prima, ecco. sappi che il 563 del Catechismo del, del, di, di, Maggiore di San Pio X dice questo, e quindi io questa cosa me la confesso e vedete dammi la soluzione, se può... Non, è, no, non perché ti lamenti che ho confessato una cosa che non dovrei confessare, perché se se ne tieni che l'ho fatta troppo grossa e non mi vuoi assolvere, pure pure, d'accordo? Ma non che questa cosa non, non, non te la devo dire perché è un'esagerazione, è un peccato di omissione. Questo qui, noi facciamo una caterva, figlioli cari, di peccati di omissione senza rendercene conto o senza volerci, o senza volercene rendere conto, il che è più grave che auto giustificarsi, sempre a trovare scappatoio scappatoio, gli accomodamenti eccetera eccetera i bambini al fonte battesimale si portano il più presto possibile anche perché poi un bambino non, non battezzato colpevolmente da parte dei genitori Apro una questione teologica, no? Se dovesse poi morire, perché sapete, i bambini non nati perché abortiti è facilissimo tirarli fuori dal limbo, l'ho già detto tante volte. Ma un bambino che muore non battezzato perché i genitori sono stati così sciagurati da differirgli il battesimo? È possibile fare il battesimo esposto così come con una messa, così come si fa per, per, per, per, per, i, per i bambini abortiti? Io ho qualche dubbio su questo. Qualche dubbio ce l'ho, non sono. Per carità non sono certamente infallibile, Neanche ne, ne il Papa se non quando parla ex cattedra è infallibile, quindi figuriamoci un povero prete quando sta facendo una catechesi, no? Ma io non sono mica tanto sicuro, eh. Perché mancherebbe la condizione, cioè per, perché eh, la messa per il bambino non nato è immediatamente efficace? Perché un bambino abortito, poverino, sia che abbia subito un sopruso per un aborto volontario, sia che si è stato abortito o un aborto spontaneo cioè il genitore non ha potuto battezzarlo anche nel caso che l'abbia ucciso la madre abortendo in ogni caso non c'aveva la possibilità materiale e oggettiva di poterlo battezzare e quindi la divina provvidenza e la divina giustizia, come dire, in un certo senso ci deve dare una possibilità perché non ho colpa io nel non aver fatto questa cosa e non può ricadere questa cosa che oggettivamente non è stata fatta per impossibilità in maniera irrevocabile e reversibile su quella povera anima di quel povero ragazzino. Ma se io potevo portarla a battezzare, non l'ho portata e questa è morta? questo è morto. Sto discorso non vale più perché non c'è l'impossibilità oggettiva, c'è la capoccia frasica. C'è la poca fede. Allora, San Tommaso, da d'Aquino, sì, penso che ce la facciamo, andiamo velocemente così la prossima volta cominciano i nuovissimi mondi, dice sinteticamente che il limbo, anzitutto, è ciò che la Bibbia chiama inferi o Sheol. Questo lui lo dice proprio in maniera esplicita. Nell'Antico Testamento... Qui erano i santi padri, il cosiddetto limbo dei santi Patri, padri, dove l'unica pena era l'assenza della visione beatifica e la presenza di un desiderio ardente di Dio. E lui afferma che quel luogo era un luogo temporaneo, perché con l'avvenuta di Cristo cessa di esistere. Esiste però, dice Tommaso, anche il limbo dei bambini, dove vanno i bambini non battezzati, i quali non hanno né la fede né la speranza della visione beatifica. L'unica pena che si soffre qui è quella del danno. Lui spiega perché perché è ovvio chi non rinasce d'acqua e da spirito non entra nel regno di Dio e conclude però dicendo che bambini, questi bambini avranno comunque una conoscenza naturale di Dio e godranno di molte cose che Dio darà loro, ma non avranno mai la visione beatifica. Ora San Tommaso d'Aquino afferma e su questo a mio modesto avviso non sono l'unico, si sbaglia, che il limbo dei bambini è eterno. Io a questa cosa non ci credo, personalmente. Perché mi sembrerebbe profondamente ingiusto. Cioè, privare per tutta l'eternità un po' una povera creatura della visione beatifica, che è il fine per cui siamo stati creati, senza che ci sia una colpa personale che, priva di questo, mi sembra veramente fuori luogo per cui diversi autori, rivelazioni private, per esempio Maria Valtorta, affermano che il limbo esiste, ma che non è eterno, quindi che quando al giudizio universale rimarranno solo due luoghi, inferno e paradiso, perché ci sarà anche il purgatorio, cesserà anche il limbo. E tutte queste persone andranno in paradiso, certamente in virtù della mediazione della salvezza universale, Realizzata da Cristo, ma attenzione il fatto che ci vadano alla fine perché alla fine? perché perché, così si dimostra che il battesimo non è acqua calda quindi volendo concludere e ricapitolare questo è in due parole proprio San Tommaso eh Facciamoci una domanda. Esiste il limbo? Abbiamo già detto tante volte che non ci sono dogmi, però purtroppo il nuovo catechismo non ne cambia. Ma abbiamo visto che il Concilio di Firenze dice definimus, definimus e non solo dice definimus, ma come abbiamo visto parla anche proprio il Concilio di Firenze di parla di pene diverse, mentre Giovanni 22 addirittura parla di diversi luoghi. Quindi, il problema teologico di fondo l'abbiamo capito, qui si tratta della necessità del battesimo per la salvezza. Poi, se tutti vanno in paradiso senza battesimo, perché dal momento che alcune cose sono state dette anche da qualche commissione teologica che non ha certamente valori, valore, eh, valore magisteriale, quello che dice, però, insomma, c'è una certa autorevolezza. Siccome sembra che anche qualche Papa recente abbia almeno apparentemente appoggiato l'ipotesi della non sussistenza del libro, dicendo che la misericordia di Dio ha i suoi modi per, per portare in cielo queste, queste creature. Eh, io dico sempre, dico, amici cari, poi bisogna essere però conseguenziali. Perché c'è gente che dice oggi di abolire il battesimo dei bambini. Addirittura hanno fatto recentemente un intervento, l'ho letto, eh, qualche associazione laicista, probabilmente gli atei razionalisti, che dicono no, i bambini non si possono battezzare, è un atto di imposizione, bisogna proibire, lo Stato deve proibire una cosa di questo genere, perché è una violenza alla libertà della persona che ha il diritto di scegliersi la sua religione. Allora, eh, se un pontefice indulge verso queste ipotesi, deve essere subito conseguenziale, deve subito dire bene, non battezziamo più i bambini. Ah, però, Ponte dice che faccia questo, va contro duemila anni di, di tradizione. Puoi farlo, ma se non esiste il limbo, che cosa lo battezzi a fare un ragazzino? Oggi veramente certi battesimi, farli, è solo per questo motivo. Perché sono stessi a guardare i genitori che la fede non ce l'hanno e che certamente non gliela trasmetteranno. Non parliamo poi dei padrini e, dei madrini, e, de, e delle madrine. si fa sempre le, le, le guerre mondiali, non dico per avere padrini e madrine degne, ma per avere padrini e madrine non indegne. Guerre mondiali. Cioè già quel battesimo poggia quasi sul nulla, proprio su un lumicino, perché un battesimo deve poggiare su qualcosa. Per un adulto ci vuole la fede dell'adulto, de, de, dell per un bambino ci vuole la fede. Del padrino e dei genitori. Dei genitori ci basta soltanto il consenso. Quindi uno dice, allora che facciamo? Si continua ad amministrare anche in casi borderline, per questo motivo, questa povera creatura che colpa c'ha, il battesimo è un dono, se muore, poveraccio, almeno lo mandiamo in paradiso. E se i genitori sono due sciacurati, se la vedranno col Padre Eterno, e se hanno scelto un padrino indegno, io parlo che non lo so, se la vedranno col, se vedranno col Padre Eterno, sia loro che l'hanno scelto e sia quello che ha accettato, che si vergogna per niente di andare pubblicamente a dire che rinuncia a Satana a nome del battezzando quando lui è il primo a essere schiavo, che vive in peccato mortale. Dio non si ride, eh, amici cari, cioè, non è che tu puoi andare a fare il pagliaccio davanti a... A cose così serie. Quindi chi mette in dimenticatoio troppo frettolosamente il limbo ah, sappia bene che incorre in queste, in queste difficoltà eh? e che coerenza insegna che se tu fai una cosa di questo genere eh, traine tutte quante le conseguenze poi. E assumiti, e assumiti le conseguenze delle conseguenze che trai, questo il gioco di parole, perché se la conseguenza è che i bambini non si battezzano, allora io ordinerò di non battezzare più i battesimi, i, i, i bambini, scusate, e poi mi attirerò evidentemente gli strali di chi mi dà dell'eretico, perché io, chiunque sia, sto andando contro 2.000 anni di tradizione e abbracciando una dottrina temeraria e offensiva per le scuole cattoliche. Io conosco eh, rivelazioni private non eh, note al, al grande pubblico dove addirittura è stato detto che il limbo, il limbo è popolato quasi quanto l'inferno, pensate quanti ragazzini che ci stanno, quanti ragazzini, ed anime abbandonate più che in purgatorio, abbandonate nel senso che stanno lì Nessuno ci pensa, tutti pensano che sono andati in paradiso. Cioè, voi capite quanto è deleterio pensare che... Qua oggi si pensa sempre che stanno tutti in paradiso Ho detto altre volte, non ripete sempre le stesse cose. Muore qualcuno, è volato in cielo, ma volato in cielo è un'espressione che per i Santi. Che, che ti ha volato in cielo? Pensare che vanno tutti in paradiso è un altro segno della pazzia dei nostri tempi. Noi dobbiamo sperare che non sono andate all'inferno, perché un bambino battezzato non serve avere questa, questa, questa speranza. Sperare che non andate all'inferno e capire però che ci hanno tutti quanti bisogno di noi, sia l'anime del limbo che l'anime del purgatorio. E se qualcuno va direttamente in paradiso, è meglio per lui, ma questo è... non possiamo mica darlo per scontato. Vabbè, l'ho già dette queste cose, quindi vorrei evitare di, di, di ripetere per un'altra volta. Bene amici, con questo possiamo archiviare quanto era necessario dire sul, sul limbo. Dalla prossima volta cominceremo il discorso sui cosiddetti nuovissimi mondi, cioè quelli che riguardano la Chiesa e quindi la collettività, l'umanità nel suo insieme, al momento soprattutto della parusia e del giudizio universale. Una santa notte a tutti, Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga.